Siamo qui presenti con Andrea, ciao Andrea? Andrea? Non c'è Andrea? Ci? Oh. No, no, ci, sono. ci sei? Allora Scusate, vediamo, eh. vediamo se ci siamo. Sto allora. seguendo anche a Nicole che sta provando ah, okay. il regalo di sabato. Quindi... Allora ci vediamo, vediamo se, se vediamo tutto come si deve. Sì, mi pare che ci siamo. Allora, eccoci qua. Allora, quest'oggi eh, procediamo con la creazione delle squadre per il campionato VTCC che abbiamo organizzato eh, con Andrea per Sim Drivers. E come procederemo? Abbiamo creato tre gruppi distinti e separati per creare appunto le squadre da tre. Eh, primo gruppo qua vedete sulla sinistra Frigerio, Bojans, Scortese, Verro, Montrucoli Rollo, Miceli gruppo 2, Balocchi, Boscarini, Citi, Rodano, Rosini, Sciotti, Massafra gruppo 3, Lezzi, Provazza, Zanelli, Leonano, De Ambrogio, Molica e Dellernia allora eh, molto semplicemente ho già impostato su ehm, questi siti ad eh, praticamente il gener generatore di lista casuale eh, appunto per il primo gruppo questo qua dall'1 al 7 eh, dall'8 al 14 per il secondo dal 15 al 21 e poi il terzo per la scelta del tipo di auto che verrà assegnata all'auto alla squadra ovviamente se il numero è già riestratto farò torno indietro e farò estrarre finché non uscirà il numero eh, non ancora estratto che verrò ad aggiornare qui in questa lista qua per poi andare a comporre il team in funzione del numero assegnato al pilota d'accordo se non avete capito non importa io e andrea abbiamo capito quindi procediamo alla prima estrazione del primo gruppo e abbiamo il numero 5 per la squadra a eh, quindi andiamo al secondo gruppo eh, numero 8 per la squadra per la, sempre la squadra a e gruppo 3 estrazione numero 15 quindi abbiamo già la prima squadra che poi andremo a vedere insieme Andrea. D'accordo, torniamo indietro, gruppo 1, estrai, numero 6, eccolo qua. Poi gruppo 2 sempre a estrazione, lotto di nuovo, quindi riestraggo, 11. Quindi gruppo 3, torno indietro, estrai, Gru numero 21, seconda squadra fatta. E ritorniamo per la squadra C. Torniamo indietro, estrai, numero 3, che non è stato estratto, eccolo qua. Quindi, riestraiamo per il gruppo 2, numero 11, già fatto? Accidenti, questo estrattore, 14, quindi andiamo gruppo 3, sarà tutto così eh, ragazzi, eh, vabbè, ma così almeno abbiamo una testimonianza che lo stiamo facendo live, il 20, quindi squadra D, andiamo al primo gruppo estrai, numero 6 ancora se non sbaglio è uscito, numero 5 è uscito, 6 è uscito, eh, niente non ci vuole aiutare, 7 eccolo qua, poi abbiamo gruppo 2, torniamo indietro, estrai, 12, gruppo 3, 19, eh, quindi... Primo gruppo, eccolo qua, 4, quindi secondo gruppo 11 è uscito, 13, quindi terzo gruppo 20 mi pare che sia uscito, sì, 21 mi pare che sia uscito, sì. 19 è uscito, va bene, 21 è uscito, 18, e poi eh, 3, 4, 5, 6, 7, rimane l'1 o il 2, quindi andiamo qui e facciamo dall'1 al 2, perché sennò non ci sbrighiamo più. Quindi 1 qui e ovviamente qua sarà 2, qua rimane eh, 12 11, 12, 13, Uh, 9 e 15 rimane, quindi faccio uh, 9 15 no. Che cosa è rimasto? Ho sbagliato. 8 9 10 Mi sono perso. 8 Ah, eh, ehm, il, no, capitare. il 9 e il 10 rimane, scusami, il 9 e il 10. Estrai il 10 e quindi il 9. E poi ultimo gruppo uh, rimane il 16 e il 17, quindi così non perdiamo tempo. 16 e 17, estrai 17 e 18. Bene bene, allora adesso facciamo l'estrazione delle auto da 1 a 3 per sapere per la prima squadra, quindi 1, per la seconda squadra. 3 per la terza squadra 2 sapendo che ci sono due Civic, 3 Elise e 2 Cruisa quindi eh, praticamente per la Civic ce n'è già uno, 1 e 1 perfetto la 1 ce n'è ancora disponibile 1 la 3 perfetto quindi la 3 finito Uh -huh. uh, la 1 finito quindi saranno 2 e 2 per forza ecco qua allora le estrazioni sono finite e possiamo andare a comporre se uh -huh. vuoi Andrea i team okay. ah, aspetta che William mi uh -huh. dice che ci sono 2 18 aspetta un attimo ma come ci sono 2 18? 18, 18 ah sì, giusto hai ragione allora primo 18 allora questo è il 16 grazie William mi sono sbagliato a digitare era 16 non era Grande, di... William. Grande William, mamma mia che occhio ragazzi Che occhio Allora, composizione delle squadre ragazzi Qua lo possiamo fare, ci abbiamo i numeri D'accordo, allora Squadra A eh, Cristian Montrucoli Gruppo B8 Sarebbe Andrea Balocchi Eccolo qua, online E Con Gabriele Lezzi, eccolo qua Del gruppo mm. Quindi questa squadra A. <ride> squadra B, 6 Marco Rollo, 11 Salvatore Rodano e 21 Dario Dell'Ernia. Eccola qua. Non conosco Dario Dell'Ernia, però mi sembra che i primi due comunque primi due Marco Rollo e Salvatore Rodano, eh sì. Eh allora poi Gianluigi Cortese per il gruppo, gruppo C 14 Quirico Massafra, Massafra e 20 Mattia Molica che non conosciamo sono dei nuovi non conosciamo però i primi due sì penso che questi qua siano belli forti poi abbiamo Fabrizio Miceli. con Maurizio Rosini ah interessante e 19 Nanni De Ambrogio eccolo qua Bella squadra. Anche questa 4. William Vero che ci sta seguendo. Parto con due punti in più, perché <ride> Grande William eh, con Pino Sciotti. William Vero e Grande. il numero 18, Vincenzo Lonano. Anche lui nuovo, iscritto nella comunità di sim drivers. Poi abbiamo Francesco Frigerio, insieme a Ramon Citi, ragazzi. Squadrone. Yeah. Andrea Zanelli Attenzione qua c'è ragazzi okay. Mamma mia Lo squadrone già qua tra pre... I primi li conosciamo già mm. Poi c'è Buoyos Marco squadra, eh? Poi 9 Sandro Boscarina Attenzione qua sono tanti punti eh, Che portano a casa Come questi sì. E Peppe Proazza il mio amico Eccolo qua Giuseppe Proazza Allora abbiamo le squadre ben definite Adesso andiamo a vedere quali sono le auto Allora abbiamo per la squadra a ah, montrucoli balocchi lezzi civic cruise <ride> quella che non volevi tu no, perfetto c elise ah anch'io c'ho la civic vedi civic ah, ok c elise per una... william vero e C.E.L.I.S.E. per Frigerio e Marco Antoine Bojanze. è finita qua ragazzi, già il campionato, eh, sì. campionato deciso. Eh, sì. però, però, certo. però, però, tutto è possibile. Tutto è possibile, eh? non, si sa, non si sa mai. Le piste sono quelle che sono. Eh allora per quanto riguarda invece la scelta delle skin questo uh, ci metteremo d'accordo uh, con i capi squadra che diciamo saranno uh, i, quelli del primo gruppo Montrugoli, Rollo, Cortese, Miceli, Vero, Frigerio e Marco Antoine Buoyance quindi abbiamo le auto, abbiamo le squadre ragazzi io insieme a Andrea vi ringraziamo per averci seguito in questi pochi minuti per la creazione di queste squadre andrea eh, discuteremo dopo e niente un abbraccio a tutti ci vediamo prestissimo vi ricordo che la prima gara è il ciao 9 9 settimana prossima e sì. sabato c'è anche la eh, gara delle ladies non la partita alle 17 un abbraccio a tutti ciao.